Salve, vedremo in questo video che cosa sono i posizionamenti e come utilizzarli. Il parametro dei posizionamenti si trova a livello di gruppo di inserzioni. Subito dopo quindi la individuazione del nostro pubblico, ciò che ci interessa fare è stabilire dove mostrare la nostra pubblicità. I posizionamenti infatti afferiscono proprio al posto, al luogo dove Facebook andrà a veicolare la nostra inserzione e quindi il nostro messaggio pubblicitario. Facebook ci offre appunto due possibilità, la scelta di default cioè quella che trovate in automatico citata da Facebook e quella dei posizionamenti automatici che Facebook individua anche come scelta consigliata. Oppure si ha la possibilità di andare a modificare i posizionamenti e in questo caso saremo noi che manualmente sceglieremo dove mostrare la nostra pubblicità. Devi sapere relativamente al luogo in cui vengono mostrate le inserzioni pubblicitarie che Facebook gestisce le campagne non solo all'interno della piattaforma ma anche fuori da Facebook stesso, per esempio su Instagram o sugli audience network. Che cosa sono gli audience network? Sono praticamente tutti quei siti e quelle applicazioni che hanno stretto con Facebook dei rapporti di partnership per cui le nostre inserzioni pubblicitarie, per quanto attivate all'interno della piattaforma, vengono veicolate anche sui canali esterni per esempio su altri siti web o su applicazioni o in altri video che vengono mostrati in altri siti. Quindi capisci bene come si tratti di una forma di pubblicità che l'utente trova in un canale esterno rispetto a Facebook e potrebbe anche in un certo senso um, essere percepita un po' come uh, un fastidio, cioè il classico pop-up che spunta quando andiamo uh, a leggere un articolo oppure uh, all'interno di un video. Dicevamo appunto che Facebook di default ci offre posizionamenti automatici. Posizionamenti automatici, lo dice Facebook stesso, dice mostreremo automaticamente al tuo pubblico nel luogo in cui tu potrai ottenere i maggiori risultati, ma in questo caso con la scelta di posizionamenti automatici sarà Facebook stesso che deciderà dove mostrare il nostro contenuto e noi non potremo assolutamente interferire in questa scelta, il che significa che tra le varie eh, possibilità di visualizzazione, che possono essere quelle all'interno di Facebook, attraverso altri siti, applicazioni esterne, video in streaming eccetera, sarà lui che in base all'andamento della nostra campagna deciderà dove spingere il nostro annuncio pubblicitario e non dirà rado ti potrai trovare come risultato delle tue inserzioni che magari gran parte del tuo budget sarà stato speso all'interno di un canale che magari a te non interessava concretamente. Ecco quindi che buona cura andare a mh, decidere magari eh, personalmente manualmente eh, il posizionamento della nostra inserzione. Quindi cliccando su modifica posizionamenti si aprono tutte le varie voci che ci fanno capire quelle che sono praticamente le scelte che noi possiamo fare. Possiamo quindi scegliere innanzitutto il tipo di dispositivo e quindi scegliere se mostrare la nostra inserzione in tutti i dispositivi oppure solo nei dispositivi mobili oppure solo nei computer. Anche in questo caso Facebook pone la scelta di tutti i dispositivi come una scelta consigliata, quindi significa che indistintamente la nostra inserzione verrà eh, presentata tanto su un dispositivo mobile quanto su un computer, anche se oggi è chiaro che eh, l'accesso a Facebook viene fatto um, per più del 60% da utenti che accedono attraverso l'app mobile è chiaro quindi che la scelta di tutti i dispositivi eh, comunque sarà in qualche modo ovviziata dal fatto che Facebook stesso tenderà a mostrare eh, di più eh, la nostra oh, pubblicità su dispositivi mobili perché sono lì che maggiormente le persone accedono e anche sono attraverso un dispositivo mobile che eh, di solito hanno più interazione il consiglio comunque è di andare a scegliere un posizionamento per volta quindi o solo mobile o solo computer in modo tale che ci si possa effettivamente rendere conto quale dei due dispositivi nella nostra tipologia di inserzione può essere più valido quindi la prima scelta è quella del dispositivo l'ulteriore passaggio che noi possiamo fare è quella della scelta delle piattaforme e quindi dove proprio vogliamo andare a mostrare la nostra pubblicità? Eh, Facebook ci propone Facebook e all'interno di Facebook troviamo le varie sezioni, la sezione notizie, gli articoli interattivi, i video in stream, eccetera. Vediamo che se noi non facciamo una scelta, tutte queste funzionalità, se andiamo ad aprirle, sono già tutte preselezionate, il che significa che sarà... Facebook stesso, che mostrerà la nostra inserzione in, in tutti questi possibili luoghi, tendendo poi a spingerla ovviamente laddove questa ci darà più risultati. È anche vero che in questo modo non siamo però in grado di valutare e di stabilire noi um, perché non possiamo avere dei dati eh, così precisi da capire dove effettivamente la nostra inserzione sta andando meglio, anche perché c'è da tenere in considerazione un altro aspetto. Ci sono dei posizionamenti che prevalgono sugli altri, cioè ci sono delle forme di posizionamento che in qualche modo sono più forti rispetto alle altre, per esempio tanto temuto gli audience network, cioè il fatto che alla fine Facebook veicoli la nostra inserzione pubblicitaria fuori dalla piattaforma e che quindi tutto o il budget e comunque e tutte le possibilità a, di essere mostrate vengano o, utilizzate al di fuori di Facebook stesso e quindi in siti o applicazioni eh, che magari a noi non, non interessano. Oh, un altro posizionamento particolarmente forte è quello relativo alla colonna destra, quindi la visualizzazione che troviamo non nella sezione ehm, delle nostre appunto, notizie, ma quelle eh, inserzioni sponsorizzate che si trovano sul lato destro. Mentre il più debole dei posizionamenti è proprio la sezione notizie eh, dei PC. Eh, considerato anche il fatto che oggi, come dicevamo prima, la maggior parte delle persone accede da un dispositivo mobile. Quindi ehm, il suggerimento che io vi do è quello di andare a scegliere un posizionamento per volta, deselezionare in questo modo tutto ciò che non ci interessa, eh, quindi togliamo i video in streaming, togliamo gli articoli interattivi, i video consigliati, eliminiamo Instagram tra le nostre scelte ed eliminiamo gli audience network. In un'opzione del genere noi stiamo scegliendo di mostrare la nostra pubblicità solo ed esclusivamente sulla sezione notizie di Facebook. Potremo poi E sui dispositivi mobili nella sezione notizie di Facebook. Possiamo poi fare una inserzione e duplicarla sempre a livello di gruppo di inserzioni, identica, modificando solo il posizionamento per andare magari a fare un piccolo split test e capire quale dei posizionamenti è più utile per il tipo di inserzione che noi abbiamo oh, creato. Inoltre devi sapere che non tutti i posizionamenti sono disponibili per tutti gli obiettivi e quindi è possibile che per determinati obiettivi, quindi per determinate campagne, non siano disponibili i video in streaming piuttosto che gli articoli interattivi e così via. Abbiamo inoltre tra le opzioni avanzate la possibilità di scegliere eh, per esempio se mostrare eh, la nostra inserzione su dispositivi mobili e sistemi e quindi su tutti i dispositivi mobili oppure sui dispositivi Android, sui dispositivi iOS, eccetera. È chiaro che anche questa scelta può essere importante perché se dobbiamo andare a promuovere per esempio un'applicazione eh, creata apposta ah, per gli smartphone Android eh, sarà utile insomma, andare a scegliere quelle, eh, quelle persone che effettivamente utilizzano quel tipo di dispositivo perché andare a mostrarla a tutti coloro che usano un dispositivo IOS sarebbe sostanzialmente una uh, visibilità persa in termini uh, economici. Abbiamo poi anche la possibilità di uh, escludere, di scegliere la visualizzazione solo se si è connessi Wi-Fi e quindi non per esempio se si, è, uh, se si sta navigando insomma, con la rete 4G. Esiste poi la possibilità di andare ad escludere determinate eh, categorie, cliccando appunto su questa voce escludi categorie possiamo per esempio escludere che tra la rete dei vari audience network, se abbiamo deciso come posizionamento di lasciare appunto quello degli audience network, vengano oh, comunque non presi in considerazione eh, tutti quei siti per esempio dove vengono trattati giochi d'azzardo, contenuti per adulti, eventi tragici o oh, oh, conflitti e quindi andare a scegliere in maniera più anche la rete esterna a Facebook nella quale mostrare le nostre eh, inserzioni. In sintesi sostanzialmente è quello che ti consiglio di fare è valutare il tipo di inserzione, eh, concentrarti sul tuo pubblico target e decidere di utilizzare un posizionamento per volta evitando, se non sei assolutamente interessato e se questo non rientra in quelle che poi sono le caratteristiche della tua inserzione, tutto l'utilizzo delle piattaforme esterne a Facebook.